grande importanza per la città di San Giorgio a Cremano, ma soprattutto per la sensibilità che questa amministrazione ha rivolta a un periodo e a un momento veramente drammatico della storia di questa terra. Sì, assolutamente. Continuiamo, continuiamo il nostro percorso nella rivalutazione proprio di questi fatti che ci appartengono, che rappresentano la nostra identità storica. Non possiamo certamente tacere, anzi è nostro dovere cercare di incentivare questa conoscenza proprio nelle future generazioni in modo tale da non perdere questa memoria che fino adesso diciamo è volutamente tenuta nascosta, quindi noi proseguiamo con questa azione, abbiamo in mente altri progetti, li porteremo a termine, come abbiamo portato a termine sia la titolazione di una strada a Marti di Pilar, questo monumento che rappresenta anche, come dicevo prima, è dedicato a tutte le vittime del lavoro che oggi ritengo ecco, debba avere un'attenzione particolare e continueremo su questa strada proprio per la rivalutazione delle nostre origini. Mancando il sindaco lo do a Pietro De Martino che è l'assessore della Chiedo, assolutamente al Sindaco. Sì, è un giorno veramente importante. Abbiamo messo una pietra miliare nella storia del nostro vecchio Stato. Abbiamo premiato questa amministrazione, in particolare Pietro De Martino, perché nel tempo qui in questo comune si è riusciti a dare il nome a due strade, una col nome di Carlo di Borbone, persona illuminata e molto votata a dare al popolo. Uh, Un'altra strada è intitolata proprio ai martiri di Pietrarsa, quindi agli operai che sono morti per i loro diritti, nella, nel primo passaggio verso l'Italia Unita. È solo un'esposizione storica come al solito precisa, puntuale, una importantissima iniziativa per la città di San Giorgio ma anche per la memoria. È un'iniziativa importante perché eh, andiamo verso la storia condivisa un po' da tutti. Io, soprattutto quando uscirà il mio libro su Pietras, spero proprio di poter avvicinare alla verità storica anche quelli che storcono il muso per i Borboni. Non c'entrano i Borboni, c'entrano i nostri antenati, c'entrano la nostra situazione di allora e di oggi che è molto simile. Quindi su queste basi io spero proprio che si possa trovare un'unione più forte tra i meridionali. Donato Lanza di Prolo. Prego, Chietto. Salve a tutti. Allora, primis eh, non posso che ringraziare per la, per la fiducia accordatomi eh, da questa amministrazione comunale che ancora una volta ha dimostrato eh, di fare un buon governo del proprio territorio mantenendo viva l'identità di questi luoghi.